Sì Presidente, io credo che nel rispetto dell'Aula e della funzione che stiamo svolgendo credo che lei debba comunque far mantenere la calma e soprattutto far rispettare l'Aula, i cittadini e Roma Capitale. Io credo che questi teatrini debbano finire. Non è possibile che... Detto ciò, detto ciò abbiamo un ordine dei lavori già votato in capigruppo, quindi le chiedo di farlo rispettare e cominciare con i lavori. Grazie.